Questa è colpa tua, lo sai vero? Oh ciao, sono Simone, ma tu puoi chiamarmi Simo. Oggi ho deciso di condensare in un unico giorno tutti gli esperimenti fatti negli ultimi sei mesi. Perché l'ho fatto? Perché mi piace pensare che il nostro posto nel mondo non sia da sottovalutare. Il primo esperimento, come hai visto, è stato 30 giorni di sveglia alle 5 e mezza. Ah, ci siamo! La prima sfida da 30 giorni. Ma se pensi che quello sia stato brutto, allora non sai che il secondo è stato 30 giorni. Di doccia fredda da bravo paraculo avevo fatto i 30 giorni ad agosto farli adesso a novembre vi assicuro che ha tutta un'altra prospettiva ma il sussulto cioè la strizza che si prova prima di un grande evento un po mi mancava quindi andiamo tendenzialmente questo pensiero di meritarsi le cose è distruttivo e sì, sto parlando tanto perché non voglio riaccendere mamma mia se non mettete un like un'altra cosa che ho scoperto con questi esperimenti è che quando usciamo dalla nostra zona di comfort allora si perde ogni maschera e si attiva la nostra vera personalità. Ah, adesso lavoro un po' al computer. Tra l'altro sto montando il video che tu stai guardando ora. Quindi magari commentalo scrivendomi cosa ti è successo quando ti sei spinto fuori dalla tua zona di comfort. A dopo! Questa è la sfida in cui devo bere per 30 giorni solo acqua. E che devo rinunciare? A un paio di caffè? Ok, forse è un problema. Ora di pranzo, ora di mangiare vegano, visti i 30 giorni da vegano. Ma quanto? mangiabile, accettabile. Sì, come lo seguiamo. La texture. Ho deciso di mangiare una farinata di ceci. Visto che è un legume abbastanza proteico e come sapete, o non lo sapete ancora, io ho una palestra, mi alleno, sono leggermente fissato con il cibo, eccetera. Buona! Ah, la farinata l'ho comprata con la confezione completamente di carta. Non voglio produrre plastica, o almeno, come dico nel video, 30 giorni senza produrre plastica. Voglio limitarne l'uso, soprattutto di quella usa e getta. Consuma e inquina di più questa o questa? E poi non mi spiego come siano nate alcune idee mm, ci servirebbe qualcosa che possa contenere il cibo ma in modo che si possa mangiare e subito dopo buttare usiamo la plastica ma non è un materiale inventato per durare millenni? ah beh, se ti viene in mente altro vabbè ma comunque mi sa che col pranzo mi fermo qui devo stare leggero perché pomeriggio farò una cosa che volevo fare da un po' di tempo andiamo a vedere per arrivare al campo d'arrampicata ovviamente mi muoverò a piedi visto che ho appena fatto 30 giorni muovendomi solo a piedi per fortuna da quando ho preso questo Camminare per la città con lo zaino in spalla mi fa sentire molto Sam Porter Bridges Quindi andiamo Non so come ho fatto a portarla ma stasera portolana ovviamente senza mozzarella. Tra l'altro sfida vegana e anche sfida della plastica, rispettate. Bingo! La giornata è iniziata in modo impegnativo ma sul finale diciamo che ci siamo ripresi. Quindi ti perdono se non avevi visto tutti gli altri video e mi hai costretto a fare questo riepilogo ma per avere la coscienza pulita io un bel like e un'iscrizione la lascerei. Tu che dici? Peace!